Ciao, sono Marco. Sono a passeggio in un posto stupendo, ma questo puoi vederlo tranquillamente da te, osservando le immagini che scorrono alle mie spalle. E voglio farti una domanda: desideri veramente una vita tranquilla? Perché mi capita molto spesso di sentire persone che si domandano un po' in tono di lamentela: ma è possibile che io non possa avere una vita tranquilla? ecco io onestamente devo dire una cosa una vita tranquilla non la voglio augurare a nessuno perché io preferisco una vita emozionante adesso non so tu perché la tranquillità è stabilità e piattezza probabilmente mentre noi viviamo di emozioni le emozioni sono belle quando si alternano positive e negative positive e negative io ti auguro di non desiderare una vita tranquilla piuttosto di desiderare una vita emozionante e le emozioni a volte si pagano si pagano sia quelle positive che quelle negative. Quelle negative le paghi spesso con il dolore, la fatica, l'impegno. Quelle positive invece le paghi con quelle negative, con le emozioni negative e sempre con la fatica, il dolore, l'impegno. <ride> è vero, è così. È tutto un pagare. Tutto dipende da quanto sei disposto o disposta a pagare il prezzo. Quindi, io ti voglio salutare lasciandoti a questa riflessione, vuoi davvero una vita tranquilla o preferisci avere una vita emozionante? Ti saluto con un abbraccio, ciao!